Salve a tutti, sono Letizia e io Chiara e questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere Lettera a mio figlio sulla felicità, scritto da Sergio Bambaren, edito da Pickwick. La storia ci viene narrata direttamente dallo scrittore che dopo la nascita del figlio decide di scrivergli un diario con una serie di lettere nel quale alterna aneddoti del suo passato appunto a lettere e consigli dedicati a suo figlio. È davvero un libro molto emozionante. Consiglio a tutti di leggere questo testo, in quanto è ricco di messaggi e di speranze che arrivano in maniera diversa ad ogni lettore. Infatti invita i giovani a riflettere, eh, a non agitare i propri genitori, in quanto anche loro possono commettere degli sballi, possono avere delle insicurezze, in fondo sono soltanto dei bambini un po' cresciuti. Allo stesso tempo li invita anche a non arrendersi mai, a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Ebbene sì, mio adorato Daniel, niente è impossibile se scegli di assecondare i tuoi sogni. Non perdere mai il sorriso con cui ti svegli ogni mattina. Non perdere mai quello sguardo profondo che è lo specchio della tua anima. Qualsiasi cosa vorrai fare della tua vita, tua madre e io saremo qui a sostenerti, nei momenti buoni e in quelli cattivi. E quando arriverà il giorno in cui dovrei volare con le tue ali, ci troverai lì a salutarti, assicurandoti che potrai sempre contare sul nido dove tornare, se lo vorrai. Speriamo che troviate utile questa recensione. Vi invitiamo a scrivere la risposta nei commenti e a presto. Ciao Sergio! Ciao Sergio! Ciao. Ragazzi, wow. perché scendete da qui? O perché salite? Non ne avete a che fare? Ragazzi, guardate dove siamo, il panorama, i cactus! O di cactus. Che ci siamo impallati. Non lo so, sarà caldo. Andare i tuoi sogni. Non perdere mai il sorriso. Capelli. No, Ora capisci? Mi sfaro. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Perché? No, non c'era bisogno di gridare. Non mi sento. Enrico. Ma tipo che da qua sopra lo sento soprattutto. E quando arriverà il giorno in cui dovrai volare con le tue ali, ci troverai lì a salutarti, assicurandoti ma curvo... Anche l'inzetto! Stavo...